Salve! Anche in questo nuovo video ci concentreremo sull'analisi del pubblico. Abbiamo infatti visto come questo parametro sia uno dei più importanti per la creazione delle nostre pubblicità su Facebook. Infatti individuare il target migliore a volte rappresenta già metà del lavoro, insomma ci troviamo già a metà strada. Vediamo come creare un pubblico utilizzando i parametri di luogo, età e genere. È chiaro che un pubblico individuato solo ed esclusivamente secondo questi criteri è un pubblico molto generico. Di fatto, così facendo, ci concentriamo prevalentemente su un parametro che è quello relativo al dato territoriale. Non stiamo andando a settare un vero e proprio target. È però una scelta che può essere utile, per esempio, se abbiamo un'attività locale che per sua natura lavora ed offre i suoi servizi in un ristretto ambito territoriale. Pensiamo per esempio ad un ristorante pizzeria, ad uno studio legale, ad un parrucchiere. È vero che teoricamente questi business possono anche avere clienti non locali, ma è anche vero che nel loro quotidiano lavorano prevalentemente con chi vive nella loro zona. Soprattutto per le piccole città di provincia per i piccoli paesi andare a targetizzare troppo il pubblico, per esempio utilizzando il campo degli interessi oppure dei comportamenti, può essere addirittura controindicato, perché restringerebbe troppo il pubblico e perché anche se è chiaro che oggi non possiamo più accettare la regola del io lavoro con tutti, i miei clienti sono tutti, si tratta comunque di attività che astrattamente possono offrire dei servizi validi per la generalità delle persone. Adesso andiamo praticamente a creare il nostro pubblico. I primi dati quindi che dobbiamo impostare nella scelta del nostro um, target sono quelli relativi al luogo. Qua alla voce luoghi troviamo la possibilità di scegliere tra tutte le persone in questo luogo, ma aprendo questa freccia troviamo anche la, la possibilità di scegliere tra le persone che vivono in questo luogo e quindi facciamo riferimento alle persone che effettivamente hanno la casa in quest'area geografica, le persone che di recente si trovavano in questo luogo, e quindi che ora non ci sono più, oppure le persone che viaggiano in questo luogo, cioè le persone che dalla loro posizione risultano in quell'area territoriale, ma che hanno abitualmente la loro casa in un'altra area differente. Eh, siccome vogliamo fare un'analisi relativa a quelli che sono per esempio i business locali, proviamo a selezionare un'area geografica eh, limitata e quindi concentriamoci su una città. Trovandoci in Sardegna andiamo a selezionare la, il nostro capoluogo di provincia, che è appunto Sassari. Ecco che Facebook crea il nostro pubblico sulla base della nostra indicazione. Abbiamo inserito quindi la città dei Sassari e in automatico ci crea un raggio di circa 40 km di ampiezza. Questo raggio può essere diminuito fino a 17 km o aumentato fino a 80 km. Ecco qui che il nostro raggio può andare da 17 a 80 km. Se invece volessimo concentrarci ancora di più sulla nostra uh, area geografica, possiamo addirittura scegliere solo città attuale e in questo caso ci concentreremo solo ed esclusivamente sull'area cittadina senza avere alcun raggio di azione. Quello che voglio farti vedere adesso, utilizziamo il parametro del raggio per valutare e per vedere questa uh, variazione di alto, è che se noi andiamo a modificare il raggio entro il quale vogliamo operare a livello territoriale, ci spostiamo dai dai 17, andiamo verso i 50 km, potrei vedere che qua a destra la copertura potenziale è aumentata, erano 170.000 persone, adesso diventano 190.000 persone. Per mostrarlo meglio, andiamo ad aumentare ulteriormente il raggio, spostiamoci fino ad, al massimo, quindi fino a 80 km, e vediamo che da 190 diventano 280.000 persone. Attenzione, perché questo sarà un dato che dovrai comunque tenere presente quando andrai a creare il tuo pubblico. Quindi... È chiaro che se noi per esempio abbiamo un business locale, un'attività locale che si trova in una realtà di provincia come può essere quella di Sassari, possiamo utilizzare il parametro appunto della città e del raggio della città per selezionare ed andare ad individuare il target che effettivamente ci interessa. Questo perché è chiaro che un ristorante può avere anche dei clienti che arrivano uh, da città lontane, da zone anche a centinaia di chilometri, però è anche vero che normalmente il bacino d'utenza è rappresentato da chi si sposta per una cena o per un pranzo e quindi per esempio un'area e un raggio di 30-40 chilometri può essere un'area più che sufficiente per poter andare a fare le nostre pubblicità. Quindi all'interno di questo campo, all'interno del campo dei luoghi, oltre a scegliere quindi le persone in base al fatto che si vivano, che si trovino di passaggio, eccetera, possiamo andare a selezionare quindi città, abbiamo fatto la prova con Sassari, ma potremo anche andare a selezionare regioni e quindi intere regioni, oppure possiamo andare a selezionare paesi e quindi nazioni. Ecco quindi la possibilità che ci dà Facebook, vedete come qua al lato il dato della copertura potenziale varia, adesso ci troviamo in Italia, la cui copertura potenziale per tutte le persone in questo luogo è di 32 milioni di persone, guardate che cosa succede se per esempio noi invece che rivolgerci a tutte le persone in questo luogo, quindi a tutte le persone in Italia, ci rivolgessimo alle persone che viaggiano in questo luogo. Questo dato delle persone che viaggiano in questo luogo può essere per esempio un dato particolarmente interessante per chi ha business che si rivolgono al campo del turismo. Ecco, se noi selezioniamo le persone che, vivono in questi, che viaggiano in questo luogo, la copertura potenziale da 32 milioni di persone diventa 610 persone. Oltre a fare questo, riportiamoci sempre in realtà più piccole e quindi ritorniamo sulla nostra Sassari, Abbiamo visto che il raggio e la possibilità di raggio va da un minimo di 17 a un massimo di 80 km. Ma se fossimo interessati a prendere un'area territoriale ancora più piccola di quella che normalmente ci viene offerta, dal raggio oh, che va dai 17 agli 80 km, potremmo utilizzare un'ulteriore funzione, che è appunto quella del rilascio a puntina. Cosa ci consente di fare questa funzione? Ci consente, in poche parole, di andare a selezionare un raggio molto ma molto più piccolo. Quindi clicchiamo su Rilascia puntina, ci posizioniamo nel nostro punto, in questo caso possiamo andare a ridurre il raggio ad una dimensione ulteriormente inferiore rispetto ai 17 km. Possiamo arrivare addirittura fino al chilometro che ci interessa. Vedete quindi come l'area territoriale sia molto ma molto più ristretta come la aumentiamo di qualche chilometro e arriviamo a 14 chilometri aumenta anche la nostra copertura potenziale. Possiamo anche utilizzare oltre al dato includi anche a quello di escludi possiamo all'interno di una determinata area geografica per esempio escludere una determinata zona sempre attraverso la funzione di lascia puntina la posizioniamo in una determinata area e anche qua utilizzando la funzione del raggio possiamo per esempio compiere una intersezione in questo caso abbiamo selezionato troppo una intersezione appunto e vedere come Andiamo ad escludere determinate aree. Ecco qua l'area che ci interessa. Abbiamo selezionato l'area di Sassari di 14 km escludendo praticamente l'area nella quale avviene la, la intersezione tra le due circonferenze. Deselezioniamo queste aree territoriali. Rimaniamo sulla semplice città di Sassari vediamo quindi che sotto la copertura potenziale ci sono altri due dati che sono dei dati e delle stime sono uh, il dato della copertura e il dato dell'interazione con il posto questi dati si riferiscono alla copertura al numero di persone attive ogni giorno rispetto insomma, alla nostra copertura potenziale e l'interazione con il posto è la stima delle interazioni che potremo raggiungere sulla base di quella determinata copertura potenziale sono tutti i dati che variano uh, in base insomma, alle modifiche che facciamo diversi parametri, per esempio cambiano qua, oppure se noi eh, diminuiamo il nostro raggio, oppure se andiamo a livello successivo e quindi magari selezioniamo invece che tutti, quindi uomini e donne, ci concentriamo solo ed esclusivamente sulle donne, vediamo che i parametri qua sotto, anche questi vanno a cambiare. Quindi ecco che una volta scelta per un business locale la nostra area di interesse, gli altri dati che potremmo utilizzare sono per esempio quelli relativi alla fascia d'età, e quindi qua possiamo scegliere le fasce d'età che ci, più ci interessano, oppure scegliere il genere, cioè rivolgerci a tutti, uomini e donne, oppure a solo uomini e a solo donne. Abbiamo fatto inizialmente l'esempio oh, di un salone di parrucchieri, è chiaro che potrebbe essere eh, interessante rivolgersi alle sole donne, se un parrucchiere è una parrucchiera che offre dei servizi solo ed esclusivamente per il suo, suo femminile Qua abbiamo inoltre la possibilità di inserire il eh, campo della lingua se vogliamo che all'interno di quella determinata area territoriale la nostra inserzione venga mostrata solo a persone che parlano una determinata lingua. Questo dato lo stesso potrebbe essere utile eh, se vogliamo fare e se vogliamo rivolgersi, per esempio, ad un target eh, di turisti. Andare ad individuare le persone che parlano una determinata lingua potrebbe essere utile appunto per questo scopo. È chiaro che attraverso questi parametri o quando ci troviamo con pubblici eh, particolarmente piccoli in questo caso di 100.000 persone o pubblici eh, che possono essere addirittura più piccoli delle 100.000 uh, persone eh, andare a fare eh, delle eh, ulteriori targetizzazioni per esempio come interessi come comportamenti e mettere altri parametri potrebbe a seconda delle circostanze andare a restringere troppo il pubblico e quindi ci troveremo con un target troppo oh, ristretto e quindi con una difficoltà anche eh, di raggiungere effettivamente persone eh, interessate.